Ehi, hey, se lì, sei sopraffatto dai problemi che hai di fronte, che sei i tuoi doveri o per perseguire i tuoi ideali, resterai lì fino alla fine. Gli hacker non conoscono città sociali? In questa era digitale, non è necessario affrontare i problemi da soli. Per l'hackathon presidenziale 2020, Attraverso le tecnologie digitali e in l'innovazione vediamo insieme le nostre menti per sviluppare una strategia per cambiare lo status quo. Attraverso i dati aperti del governo facciamo un check per Taiwan. Le nostre soluzioni cambieranno la nostra società. Noi potremmo essere le AKIL che risolvono i problemi. E se lì? Fate squadra, Akel.